Non affondare la lama nella carne innocente. Nascondito in piena vista. Non compromettere la Confraternita degli Assassini. Sono questi i fondamenti del Credo, quei principi che guidavano la mia vita. Ero un ragazzo allora. La guerra dei sette anni era alle porte. Non avrei mai immaginato ciò che il futuro aveva in servo me. Né il prezzo che avrei pagato. Mi chiamo Shay Patrick Cormac, e questa è la mia storia. Beh, non resteremo senza legno d'arte. <ride> Ammettilo, ho quasi vinto. <ride> quasi conta come niente, shay. E poi no, è stata Fortuna. La fortuna dipende da noi, Liam Lo ripeti da anni, ma non ne hai avuta granché fino ad oggi O l'hai usata tutta per tirarti fuori dai guai? Eh, lo sai, i guai mi seguono ovunque Torniamo indietro Andiamo, pare che il capitano della verandria e i suoi siano nei guai quindi un incontro con i contrabbandieri può finire male. Yeah. Vado troppo veloce per te. Ti sto solo tenendo d'occhio nel caso tu cada e ti faccia male. Così va bene. Ora sì che si ragione. Meglio non far aspettare i cavalieri. Merda, dove sono quegli idioti? Che braccia di! Dove diavolo eravate? Eravamo a caccia. Cos'è successo? I miei uomini sono stati attaccati dagli inglesi. Oh, capitano Joseph. Perché non li hai sconfitti da solo come dici di saper fare, eh? Per te, capitano louis Joseph Gautier. Chevalier della Verandry. E ti sbagli se credi che un allenamento farà di te un vero assassino. Hai idea di che significhi? Significa essere all'altezza di un'antica tradizione. Significa obbedire ciecamente al tuo mentore. Altrimenti come potremmo liberare l'umanità? Sono belle parole, Chevalier. Ma non mi sento poi così libero. Non importa come parli tu. Brutto idiota. Contadino del cervello avariato. Però un po' di buone maniere. Brutto idiota, contadino dal cervello avariato. Andiamo, signori. Abbiamo un nemico comune e credo sia vicino. La marina inglese ci ha attaccati e costretti alla fuga. Siamo bloccati e peggio ancora, i contrabbandieri che ci aspettavano sono stati fatti prigionieri. Noi liberiamo i contrabbandieri, tu pensa ai feriti. Prendi queste, ti serviranno. Attenzione, Shane. La marina inglese sarà pronta. Pensa all'addestramento. Pronto a dargli lezione? Eh, certo, non vinceranno mai. Dove sono Niente, i compagni madre. ora? Brutto verme. Oh, yeah. Famlo, yeah. o ti spacco la testa in due. Yeah. Li troveremo e li costringeremo a seppellire i tuoi tesi. E che ci sono qui in giro! favore della sorte. He's off! Tenevo in serbo per te. Che gentile. Forse non sei del tutto inutile, Shea. Parlando di cose inutili, questi bastardi non avranno più bisogno della nave. Questa grossa merda? Se la vuoi, Shea, prendila pure. Ora riportami alla mia nave. Chevalier, la nave è tua, sei sì. forza. Prendi il timone. Gli uomini salvati vorrebbero unirsi a noi. Saranno un ottimo equipaggio. Il loro capitano non mi convince molto. Ma dopo di me, tu sei il marinaio più esperto della confraternita. Shane, in più, ci farebbe comodo un altro vascello. Persino uno ridotto così. È mia, non è vero? La nave è mia. Aprite un occhio di spazzatura. Sì. Ah. No con una mano di vernice e dei cannoni nuovi non avrà nulla da invidiare alle altre navi vogliamo iniziare capitano? non chiedo altro Teste di cazzo è ridotta male ma galleggia ancora il suo nome è Morrigan Morrigan? la regina delle fate che fu la rovina del saggio Merlino? Oh oh. Perfetta per te, Shay Morrigan era un'antica dea La regina della guerra e dell'oscurità Accoglieva le anime dei guerrieri caduti È perfetta Aprite i credi Muoversi Lascate via dal vento così l'affonderanno. Andiamo alla prova la Morgan, capitano Shea. Pronti allo scontro, uomini! E da solo acqua! Diamoci una mossa! Abbonare. Fuoco! Ferma yeah. Fermali ragazzo! Non dai pesci! Quasi pronti, capitano! Fuoco! Se vendono per forte! Fuoco! Stanno facendo pezzi! Fai qualcosa! Ordini, capitano! Gioco! di ah! velocità! Guardo! Allora questo vascello può combattere? Tornerò a quel che resta della Gazzetta. Il viaggio è lungo dobbiamo fare le riparazioni. E hey, allegria, ragazzi! Chevalier è contento di noi! No. Quale rotta vuoi che imposti, Shay? È ora di tornare a informare il mentore. Sei d'accordo? Parole sante, capitano, parole sante. Ma che diavolo hai fatto? È una specie di virus dormiente evacuazione. Cazzo, resisti, ti tiro fuori Scusa per l'uscita brusca Auricolare ok? Prova Ti trovavi in un Animus Animus, ok? Lo usavi per accedere tramite Elix ai ricordi genetici di Shay Cormac. Lavori per l'Abstergo Entertainment, sai? Beh, ti suona familiare? C'è stato un errore nella sessione e coinvolge tutto l'edificio. Troviamo il tuo capo. Ti ricordi di lei, vero? Melanie LeMay, molto attiva e super ambiziosa? Ecco, tieni il comunicatore, usalo se ti perdi. Ora andiamocene. Seguimi, muoviti Questo caos è decisamente colpa tua in caso te lo domandassi Andrà tutto bene, su col morale Che cosa sta succedendo? Un file chiamato Shay Cormac conteneva un virus trappola Aspetta a te impedire tutto questo Dobbiamo contenere questi ricordi, poi li distruggeremo No, isolateli, voglio studiare questi ricordi Ma... Con tutto il rispetto, Lemay, non è una richiesta L'hai sentito? Bene, mi servirebbe il tuo zuccone, ok, signorina Lemay? Senti, magari ti sembrerà un po' strano, ma dovrai lavorare per... ...i clienti che ci hanno assunto per, per potenziare la sicurezza. Ozzo Berg e Violet da Costa. Solo Violet. Vado a controllare i nostri e mi preparo per la stampa. Fai quello che ti dicono di fare, ok? Forza squadra! Tecnicamente non sei responsabile, ma hai lasciato uscire il virus quindi è giusto che mi aiuti a eliminarlo. Il signor Berg vuole che riviviamo i ricordi di Shay. Per farlo dobbiamo accedere a Helix. Ma non funziona, vanno riavviati i server dal seminterrato. Chiunque abbia progettato questo virus è un genio. Non solo ci vieta l'accesso al cloud, ma ha compromesso gli altri sistemi operativi che regolano l'edificio. Melanie, gli ascensori sono fuori uso, siamo bloccati qui. Merda, sì. Farò venire i tecnici al più presto. C'è un server su questo piano, per ora ce lo faremo bastare. Agente da Costa, voglio aggiornamenti regolari sui progressi dei ricordi genetici di Shay. Perché? Da quel che so io non è importante. Se Shay Cormac è chi sospetto che sia. Questo piccolo contrattempo potrebbe offrirci una ricompensa in attesa. Procedi alla sala server di questo piano. Allineando i raggi ai segmenti del nucleo dovrei risolvere il problema Ma è qui che si complica Devi spostare i cerchi in modo che ogni segmento sia alimentato da un raggio Mi raccomando, ogni segmento Solo un raggio per ciascun segmento del nucleo, ok? Quando tutto sarà alimentato il sistema si riavvierà Capito? Dai, prova Bel lavoro questo nucleo non era complesso. Ma riavviare l'angolo era avanzato nel resto dell'edificio richiederà più lavoro. Gli assassini vogliono far credere che Al-Mualim fosse un grande mentore che divenne avido e corrotto e che collaborò con i Templari per ottenere una mela dell'Eden. Io invece vedo un capo accorto e scaltro. Un uomo che usò il suo assassino migliore, Al-Tahir, per eliminare gli altri cospiratori e tenere la mela per sé così da usarla per garantire la pace nel mondo. Nonostante Al-Mualim non fosse un templare, è interessante notare come la sua visione della pace fosse più in linea con la filosofia templare che con quella degli assassini. In passato, entrambe le fazioni avevano come scopo la pace. L'unica differenza erano i metodi con cui ottenerla. Se Al-Mualim non fosse stato ucciso da Al-Tahir e avesse proseguito il suo piano, magari oggi noi non combatteremmo. Fu solo dopo che Al-Tahir introdusse il nuovo ideale del libero arbitrio nella confraternita che il conflitto si esacerbò e si diffuse in tutto il mondo. Perché se il cosiddetto saggio della montagna può vedere le cose dal nostro punto di vista, di certo possono anche gli altri assassini. Furtivo. Un tuo collega ha lasciato il suo comunicatore nell'ascensore. Se vedi roba i per terra, raccoglila. Potrebbe fornirci degli indizi. Ora... passato di tempo Achille Adeuale come vanno le Indie occidentali Molto male temo Dal tuo sguardo immagino tu voglia parlarne Vieni Chi è l'ospite Ecco Adeuale uno schiavo che ha liberato se stesso e centinaia d'altri nelle Indie occidentali. Lui è l'incarnazione vivente del credo. Capisco. Facciamo un po' di pratica. Dopo. Ma adesso ho altro da fare. Dimmi cosa è successo.